Ciao, con questo video volevo rispondere alle domande che mi sono state fatte per via di alcune sculture che ho postato sul gruppo di Blender perché Blender può essere utilizzato per fare scultura digitale un po' come ZBrush e il fatto è che quando si lavora nelle modalità di sculpt e si arriva a degli alti livelli, a livelli di dettaglio quello che si ottiene purtroppo appunto è una mesh molto molto densa. Il, il colore spesso viene applicato con la modalità del Vertex Paint. Vertex Paint significa che io prendo un colore e dipingo sopra la mesh con, eh, con un colore andando a dipingere i vertici della mesh in questione, quindi in pratica eh, devo avere un'alta risoluzione della mesh anche per quello, per poter dipingere perché i, i colori vengono assegnati esclusivamente ai vertici, quindi meno vertici ho meno potrò essere preciso col colore. Ora il discorso di come ridurre i poligoni e come fare l'UV wrap di un oggetto, quello a bassi poligoni, quello è un argomento troppo complesso per essere trattato in questo semplice video. Io qua voglio solo occuparmi di come faccio a trasferire le informazioni ad alta densità del, dell'elemento appunto scolpito molto preciso sopra a un oggetto a minore densità di poligoni quindi questo per capirsi che contiene molte meno facce e quindi può essere più utile nel momento in cui lo voglio animare o comunque trasferire ad altre ad altre applicazioni come vedete qui eh, prima di tutto non ho il colore e non ho neanche la, più nessuna di queste particolari informazioni di rugosità che qui c'erano. C'è il modo di trasferire queste informazioni senza aumentare la conta dei poligoni. Allora prima di tutto appunto dovete avere il modello a bassi poligoni e dovete anche avere le UV per questo modello, cioè il modello a bassi poligoni deve essere stato unwrappato, come si dice, cioè deve esserci l'informazione che indica come trasformare una superficie che è bidimensionale, quella della texture, nello spazio 3D. Quindi voi avete la vostra scultura e voi avete, la sposto leggermente di lato adesso, una versione a bassi poligoni della stessa scultura. Prima di tutto dovete fare in modo che si sovrappongano, quindi con Alt G e verificate anche i valori di scala, che siano gli stessi quindi uno la scala sia per l'oggetto a bassa risoluzione che per quello ad alta risoluzione. Nel caso dovete fare CTRL A per applicare la, la scala agli oggetti che fossero fuori scala. Può capitare se avete fatto modellazione low poly e l'unwrap in un altro software. Quindi assicuratevi che siano sovrapposti. La seconda cosa da dire è che è necessario utilizzare Cycles come motore di rendering quindi dovete spostarvi su cycles nascondo un attimo il modello a bassi poligoni e dovete assicurarvi prima di tutto che in cycles eh, si veda esattamente quello che voi volete adesso apro lo shading di qua quindi vado sotto shader editor e vedo come è fatto come sono fatti i materiali di questi quattro oggetti perché sono quattro c'è il cranio che condivide il materiale con la mandibola poi ci sono i denti e poi c'è la lingua. Allora, come vedete, io ho utilizzato il, il vertex color. Fate attenzione che se utilizzate Cycles, qui deve esserci indicato questo valore qui. Normalmente, se voi avete colorato una Mesh, ve la ritrovate, vi ritrovate questo nodo così, senza alcuna indicazione. Dovete semplicemente cliccare qui e selezionare col e allora il colore appare perché in EV quindi se torno in questa modalità di visualizzazione funziona comunque eh, che voi sul vertex color ci applichiate o meno questa indicazione col mentre invece cycles se voi non ci mettete l'indicazione non funziona quindi prima di tutto dovete impostarla. Poi qui ho fatto a titolo di esempio ho moltiplicato con un nodo multiply il vertex color per un ambient occlusion semplicemente per poter far vedere che adesso vado anche magari a cambiare un pochino il valore per far vedere che possiamo mettere quello che vogliamo mh, come texture per esempio per i denti c'è di nuovo vertex color ma niente mi impedisce per esempio adesso di prendere una texture di rumore faccio, faccio solo un esempio collego momentaneamente solo il rumore al base color magari vediamo quindi di aumentare la scala e per cominciare a vedere le macchioline 20 vedete che ci sono che sono apparse delle macchioline posso andare a moltiplicare per esempio queste macchioline per il base color con un nodo multiply se avete node wrangler installato è sufficiente selezionare due nodi e premere control per e adesso per esempio ha moltiplicato il vertex color con quest'altro valore di noise. Eh, adesso aggiungiamo un'ulteriore complessità semplicemente per farvi vedere quindi se qua metto una color ramp eh, potrai scegliere di modificare il colore di, per esempio appunto da rosso a giallino. Ecco. Tanto per farvi vedere che qualsiasi materiale voi impostiate in cycles poi possiamo trasformarlo in una texture. Vediamo quindi come fare a trasferire prima di tutto le informazioni di dettaglio della mesh. Ci serve quello a bassa densità, nascondo momentaneamente e attivo quello a bassa densità. Quello a bassa densità ci avrà un suo materiale, se non ce l'ha fatelo nuovo, in questo caso appunto è ancora vuoto. Qui dobbiamo fare posto per le texture che vogliamo creare, quindi prima di tutto dobbiamo fare aggiungi con maiuscolo A, texture, image texture. Ora la posizione in un posto qualsiasi questa sarà la texture che vorremmo scrivere quindi devo premere new per creare un'immagine vuota e normalmente la trovate con 1024 fatela della dimensione che preferite in questo caso eh, appunto inve invece di 1024 2048 x 2048. Dategli un nome quindi Baker Normal per esempio L'alfa non ci serve, l'ho disattivato ed ho ok. Ora, eh, questa è l'immagine, assicuratevi che sia selezionato il nodo, vedete che è un bordino bianco se lo seleziono, assicuratevi che sia selezionato. Questa immagine eh, dovrebbe essere vuota all'inizio. Adesso apro di nuovo qua una sezione e vado ad aprire l'image editor. Seleziono il mio baked normal, ecco la quale immagine e come vedete è completamente nera perché è nuova. Allora per generarla dobbiamo spostarci nella finestra qui di rendering, scegliere appunto cycles come abbiamo già scelto. Eh, io ho abbassato qua il sampling a 32 per motivi di velocità, comunque la parte che ci interessa è qui, questa sottosezione bake che bisogna espandere. Allora, Normalmente la trovate così con Combined, a noi invece non interessa fare il bake di tutto combinato ma semplicemente delle normali, quindi scelgo Normal. Cambiano alcuni valori, potete lasciare quelli di default. L'altra cosa che ci interessa è questa, Selected to Active, perché noi vogliamo fare il bake da degli altri oggetti verso quello attivo. Apro il triangolino e vedo anche che c'è una certa distanza. Questo output è il margine quanto allargare le isole delle UV, adesso senza troppi tecnicismi ma potete lasciare tranquillamente a 16 per ora. Se la vostra texture è molto piccola tipo 1024 potreste volerlo abbassare, è spazio sprecato diciamo. Clear image eh, vi permette di ogni volta che fate una generazione eh, della texture di buttare via quella precedente quindi lasciatelo spuntato. Ora, eh, questo Ray Distance è la distanza guardate, riattivo quello ad alta risoluzione. Il metodo è la, la proiezione dei dettagli ad alta risoluzione sopra la mesh a bassa risoluzione. Quindi ci sarà una certa distanza dalla quale proiettare questi dettagli. Se la distanza è troppo breve, finirò per tagliar via alcuni dettagli. Se la distanza è troppo alta. Finirò per avere meno dettaglio come se fosse appunto troppo basso ma nello stesso tempo anche alcune parti della mesh potrebbero espandersi così tanto da andare a toccarne altre. Dovete trovare la distanza giusta diciamo che ipoteticamente dovrebbe essere la distanza eh, dalla quale proiettare quindi se questa è un'unità in Blender per me diciamo che 0,1 eh, dovrebbe essere già una distanza sufficiente. Fatto questo quindi selected to active devo selezionare tutto ma devo assicurarmi che l'ultima cosa selezionata faccio ctrl click sia la mia versione low poly l'oggetto attivo quello in arancione posso anche selezionare qui sul viewport ma eh, mi è più semplice selezionare tutto col maiuscolo qui e poi premere ctrl sull'oggetto abbasso i poligoni per essere sicuri che sia l'ultimo. Eh, siete tranquilli di aver selezionato tutto nel modo giusto se nello shader editor che vi consiglio di tenere aperto vedete lo slot dell'immagine della quale volete fare il bake e quindi potete selezionarla e assicurarvi che sia selezionata. Ora semplicemente premo bake e aspetto. E tra l'altro, l'image editor è già passato a visualizzarmela eh, completamente blu. Adesso aspetto che il bake sia finito. Eh, ovviamente verrà ripetuto tante volte quanti sono gli oggetti dei quali devo fare il bake. Io ne ho 4 perché non ho unito e questo è il risultato adesso. Vedete che in parte questa è una normal map normale quando vedete i colori diciamo sfumati nel momento in cui invece vedete queste cose così forti qui significa che ci sono stati dei, dei tagli quindi dei dettagli che sono rimasti fuori sono stati tagliati quindi vado a impostare una distanza maggiore provo 0,4 e faccio di nuovo un bake. Ovviamente bisogna un po' andare per tentativi e soprattutto con una mesh così complessa come questa eh, il risultato non sarà mai buono e perfetto. Ecco con 0,025 ho ottenuto un risultato accettabile. Ho ancora dei difetti ma sono dovuti al fatto che questa mesh è molto complessa e se voi immaginate ogni, ogni, per esempio ognuno di questi denti di espanderlo va per forza a incastrarsi con il dente a fianco quindi questo è il classico caso nel quale bisognerebbe andare oltre il, il semplice ray distance e dargli proprio un'altra mesh più esterna che faccia da sorgente di proiezione e a questo servirebbe l'opzione cage se voi avete una mesh di questo tipo ma senza entrare così nel dettaglio accontentiamoci di questa che è stata generata. Ora questa immagine è stata generata e dentro Blender ma ancora non è salvata su disco. Potremmo già provarla collegando ma è importante salvarla perché eh, in pratica vedete qua color space eh, purtroppo è impostato su sRGB e non posso cambiarlo per questa immagine creata dentro Blender. Se invece la salvo esternamente e quindi adesso bake normal, la salvo da qualche parte e poi vado a riprenderla. Quindi, da qui la ritrascino nello shader editor. Adesso ho la mia immagine caricata da fuori, questa la posso buttare. Ora, questa posso andare a scegliere, eh, non color che è fondamentale per le normali. Ora eh, non posso collegare direttamente questo qui a normal, ma devo creare prima un faccio search devo creare prima un, una, un nodo normal map per col, collegare questo a color e normal a normal guardate adesso seleziono la low poly la sposto leggermente la metto qui e possiamo notare che mi sposto un attimo in questo motore di rendering più veloce e vedete che ho i miei dettagli sono dovuti a questa se la tiro via ho di nuovo la mesh senza dettagli. Grazie a questa texture ho la simulazione dei dettagli. Questi problemi sono quelli appunto dovuti a un ray distance sbagliato. Vedete probabilmente avrei dovuto alzare un po 0,025 un po troppo poco perché qui per esempio si vede un errore che è dovuto probabilmente al fatto che la sporgenza qua giù è più alta del valore che ho inserito e anche tutti questi difetti sui denti sono dovuti a quello. Quindi è un metodo che funziona molto bene per delle mesh semplici. Con delle mesh più difficili come queste purtroppo è necessario passare per una cage. Comunque mi accontento per ora del risultato, magari lo rifaccio un attimo con 0,03 e vediamo come viene. Ecco eh, per rifarlo ovviamente ho dovuto rimettere il teschio dove era, riscollegare queste mappe eh, comunque insomma l'ho rigenerato, vedete sia sì, un po' corretto l'errore non tanto, eh, comunque insomma eh, è chiaro che questo è un esempio particolarmente complesso, comunque i, se voi provate con delle forme molto più morbide simili a una sfera il risultato è sicuramente migliore. Ora vediamo come fare a trasferire anche il colore. Allora Alt G, riporto le, la mesh in posizione dove stava e non devo fare altro che posso per il momento staccare questo che creare di nuovo un, eh, una texture, image texture, new, dovrò dargli un nome e eh, lo chiamo in questo caso baked color, di nuovo dimensioni, qua l'alfa potrei anche lasciarlo in teoria se mi interessasse una trasparenza, comunque in questo caso non lo faccio, do ok, ed eccola qui la seleziono quindi attenzione a selezionarla e qui nelle opzioni di bake invece di normal vado a scegliere diffuse normalmente avete anche queste due voci inserite perché eh, fa il baking anche delle luci nel nostro caso le luci non ci servono e le tiriamo via che risparmiamo tempo di nuovo c'è Selected to Active, la distanza possiamo lasciarla allo stesso modo, in questo caso forse funzionerebbe anche con la distanza 0 comunque. Adesso seleziono questo, devo selezionare tutti gli oggetti come dicevamo e fare in modo che Low Poly sia l'ultimo. Bake e comincia il Bake della Texture. Questo baking è molto più lento, in questo caso dovete immaginare che sta facendo effettivamente un rendering di ognuno di questi oggetti, in una modalità particolare ma alla fine è un rendering, eh, a 2048 x 2048 pixel eh, di eh, ognuno di questi oggetti sopra a quest'altro. Quindi per esempio i samples che mettete qui hanno una, daranno una bella differenza sulla, sia sulla qualità finale, che sul tempo di rendering, in questo caso io li ho abbassati a 32 per lo scopo di questo tutorial. E altrimenti, normalmente se li lasciate a 128 vedrete che può essere ancora più lento, dipende anche dalla, dalla densità di pixel della vostra mesh di partenza. Ecco qui il risultato, qua vedo l'immagine del baking effettuato e tra l'altro notate che ci sono tutte le caratteristiche, quindi qua nei denti avevo messo quel noise e ce l'ho, qui c'era l'ambient occlusion e ce l'ho, quindi in pratica il risultato è esattamente quello de del rendering fatto da Cycles sopra a questa immagine. Quindi di nuovo save as, gli do, viene proposto il nome di default in questo caso non è così necessario ricaricarla da fuori perché possiamo semplicemente collegarla quindi la collego a base color ricollego la normal e adesso guardate se prendo la versione a bassi poligoni e la sposto di qua possiamo vedere che questa è la versione a bassi poligoni poi il materiale è leggermente diverso semplicemente perché sono diverse le sue caratteristiche questo aveva un roughness a 0.8 e questo ce l'ha a 0.5 lo metto a 0.8 anche questo ecco adesso sono praticamente identiche salvo gli errori che avevamo visto insomma però questa qui è fatta da 2 milioni di, di poligoni e invece qui ne abbiamo semplicemente eh, abbiamo 8000 facce, quindi c'è lo stesso risultato su una, su una mesh molto più gestibile ed esportabile. Questo metodo è il modo di eh, crearsi il, le, no, le, di, di fare il bake delle texture in Blender. Ovvio che potreste farlo anche per specular roughness, dovete solo selezionare qui cosa, di cosa volete fare il baking e ricordatevi appunto che funziona solo con Cycles. Ovviamente devo dire che tutto ciò è molto più facile in, in ZBrush, in 3D coat o in altri programmi. Comunque visto che Blender ha queste opzioni e eh, queste caratteristiche di Sculpt, tanto vale vedere anche questa parte che è comunque una parte fondamentale del, dello Sculpting, quello di trasportare i colori e i dettagli dalla mesh ad alta risoluzione a quella a bassa risoluzione. Su come ottenere questa mesh a bassa risoluzione quello è un altro discorso e anche su come farne l'unwrap vi consiglio di andare a informarvi su qualche altro tutorial su come fare questo che non è per niente semplice insomma. Grazie e alla prossima!